Carissimi amici, ho deciso di iniziare questa novità, questa nuova iniziativa, di ehm, pubblicare alcuni vostri commenti che mi scrivete nei video YouTube, qua come video, rispondervi proprio nel video, rispondervi direttamente in questa maniera così che magari la risposta può aiutare veramente anche tante altre persone che poi guarderanno il video quindi mi raccomando i commenti su YouTube, non quelli sulla pagina Facebook perché quelli li guardo un po' meno, ehm, non riesco a vederli sempre bene sempre tutti mentre invece su YouTube siccome ho un'applicazione e eh, non devo guardare ogni volta tutti i video ma nell'applicazione c'è scritto commenti e eh, tutti i commenti che voi scrivete eh, in tempo reale in ordine cronologico mi arrivano tutti insieme Quindi io su YouTube veramente riesco a, a leggere i commenti senza alcun problema E quelli più belli, più utili, un po' più dove si può prendere qualche spunto da ora in poi in questa rubrica domande e risposte li eh, metterò Partiamo quindi con la prima che è eh, la signora Patrizia Diani Buonasera Eccchio, so che non c'entra col video ma volevo chiederti se è vero che non si deve soffiare mai sulle candele, grazie mille Perfetto Patrizia, volevo proprio partire da questo tuo commento per spiegare un po' a tutti il discorso Allora um, per spiegarmi io vi dico subito una cosa pratica su come si fa, così almeno capite proprio uh, direttamente, su come si fa a allontanare una persona dalla vostra vita. State molto attenti perché se voi fate questa cosa qui, la persona poi si allontana per davvero, quindi dovete essere sicuri che non volete più nulla avere a che fare con questa persona, non volete più rincontrarvi, eccetera eccetera, ok? Se avete un po' di risentimento non fate questa cosa qua, ma... Per questa cosa qua vi basterà una semplice candela scura, possibilmente, ma il colore non è importante. E eh, con il coltello inciderete qua il nome, e se volete anche il cognome, non è fondamentale, il nome è sufficiente, della persona che volete allontanare, ok? Poi, quindi, per esempio, qua scrive, qui inciderete il nome. Dalla parte opposta scriverete SHO, quindi S-C-I-O con l'accento, va bene? Proprio SHO. Bene, detta questa cosa qua, um, l'importante, diciamo, che fa funzionare poi questo, questo piccolo rito, ma veramente efficace, eh, testato, perché poi comunque le cose che io vi do le ho tutte testate, sia io, sia le persone che studiano con me, e sono cose testate, perché altrimenti non le, non le pubblico qui su YouTube, eh, considerate questa cosa qui, che il tempo per questo rito è fondamentale. Come funziona? Avete scritto il nome, avete scritto show lo metterete in un semplice candelabro se volete fate un'unzione dal basso verso l'alto con olio e utilizzate uno scaccia diavoli, ve l'ho già spiegato nelle acque pepe nero ad esempio è ottimo perché allontana proprio le energie e quindi olio e pepe nero dal basso verso l'alto lo ungete un po' tranquillamente dopodiché la mettete nel candelabro verso ovest dovete fare questa cosa accendete la candela esattamente è qui che è importante eh, il ciclo, quando le lancette dell'orologio stanno andando in direzione discendente. Tutte e due. Quindi cosa voglio dire? Per esempio, se sono le 10 e 30, non va bene, perché la lancetta dei minuti da quel momento in poi andrà in su e quella delle ore pure. Se sono l'una, le 13 ad esempio, le 13.45 non va bene, perché quella delle ore sta andando giù. Discendente ma quella dei minuti sta andando su quindi non va bene mm, le 13 e 15 va bene perché stanno andando tutte e due giù le 14 e 10 va bene perché stanno andando tutte e due verso il basso ok? questa è l'unica cosa da tenere di conto come funziona il rito? accenderete nel momento in cui in un momento in cui tutte e due le lancette stanno effettuando un movimento discendente accenderete la candela direte tre volte il nome della persona, se volete nome e cognome, ok? Poi potete fare un piccolo incanto. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, le nostre strade si dividono. Lontano da me. Show, show, show. È sufficiente. La lasciate accesa per 5 minuti. Alla fine dei 5 minuti ripetete Tre volte nome e cognome della persona, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, le nostre strade si dividono, lontano da me, show, show, show. E soffierete sulla candela. Ricordatevi che siete rivolti verso ovest. Ok? Fate questa cosa tre volte in una giornata quindi la ripeterete sempre quando le due lancette sono in movimento giusto, quando volete voi la potete ripetere dopo un'ora, dopo due ore, dopo tre ore, e finisce lì. Il giorno dopo rifarete la stessa cosa, quindi la candela piano piano si consumerà del tutto. Ricordatevi che una sessione, chiamiamola così, dura 5 minuti, ok? La lasciate bruciare per 5 minuti ogni volta mm, basta è sufficiente io vi dico per le prove che abbiamo fatto la, la persona si inizia già ad allontanare e si allontana dalla vostra vita prima che la candela si consumi del tutto comunque sia se anche si allontanasse voi dovete continuare ugualmente quando la candela è finita del tutto quindi eh, la c'era rimasta la porterete in un incrocio e Girandovi lancerete una moneta dietro di voi e andrete via. Questa è l'ultima cosa da fare quando tutta la candela è completata. Quindi vedete da questo piccolo ma anche utile magari, no? con le precauzioni che vi ho detto, anche utile eh, metodo per allontanare una persona da voi, voi avete già capito... Eh, Cosa significa soffiare su una candela? Di fatto significa eh, disperdere completamente eh, il potere, disperdere quello che avete fatto. Quindi, eh, si soffia mai sulle candele? Beh, la risposta di solito è no, perché... È... A volte può succedervi che avete fatto un rito giusto, avete mosso quei magnetismi giusti, avete creato le cariche giuste, ma alla fine sbagliate perché soffiate sulle candele e avete annullato tutto quello che avete creato, tutto quello che avete potuto muovere un attimo. Non l'avete sigillato, il cerchio non si chiude, perché l'ultimo atto è stata una dispersione di quel che avete fatto. Da qui ovviamente va subito il pensiero al giorno del compleanno quando ti dicono di esprimere il desiderio e di soffiare sulle candele. Beh è chiaro che tu esprimi il desiderio eh, ovviamente aiutato da una specifica forza che è lo spirito del compleanno ma soffiando sulla candela tu è come se stessi comunicando che quel desiderio si disperda eh, e svanisca quindi è proprio il modo per non far avverare desideri non per farli avverare eh, ovviamente il compleanno poi vi passerò magari delle cose specifiche per il compleanno ma la cosa utile sarebbe per esempio prendere una candela potete fare delle unzioni particolari eccetera ma comunque poi eh, con un vostro incanto mentre dichiarate il desiderio mentre dichiarate quello che vorreste dallo, a chi lo chiedete allo spirito del compleanno è chiaro che la cosa bella sarebbe far consumare la candela del tutto stesso discorso quando è consumata lo portate a un incrocio ringraziate lo spirito dell'incrocio lanciate anche qui va bene una moneta e ve ne venite via così si fanno le cose non che soffiate sulle candele perché è veramente il risultato opposto va bene? quindi la risposta è questa qua spero che vi sia stata utile eh, avete visto non è vero che non si soffia mai assolutamente eh, sulle candele nella pratica poi magica però eh, come sempre bisogna semplicemente sapere quello che stiamo facendo vi auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo presto